Opportunità nell'attività commerciale Uno dei mezzi con i quali queste istituzioni sono messe in contatto col mondo è l'attività commerciale. Essa apre una porta per comunicare la verità. I suoi operai possono pensare che stanno svolgendo un'attività secolare, mentre in realtà essi sono impegnati in qualcosa che susciterà dell'interesse sulla loro fede e sui principi a cui aderiscono. Se animati dal giusto spirito, essi saranno in grado di esercitare il loro influsso al momento opportuno. Ciò avverrà se la verità unita all'amore agirà in loro. Il modo come essi condurranno gli affari manifesterà l'azione dei principi divini. Dei nostri operai e dei nostri artigiani si dovrebbe poter dire quello che fu anticamente detto da Dio. «Io lo ripieno dello Spirito di Dio» di abilità di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavoro esodo capitolo 31 versetto 3